Buongiorno, buon martedì, Bentrovati al nuovo appuntamento di Fabio Ambrosi.it del mattino dedicato a, niente, dedicato a niente, dedicato al buongiorno, perché è una scusa in realtà per eh, salutarci 10 eh, minuti la mattina, fare colazione insieme, mentre voi fate colazione io vi racconto sempre qualcosina eh, di curioso, di simpatico, di interessante, si spera che ha a che fare con le notizie che affrontiamo normalmente sul blog Fabianbrosi.it Oggi per esempio parliamo di una, di una serie televisiva che è passata alla storia come... Guarda, allora, non voglio esagerare, la serie televisiva più vista non lo so, ma probabilmente una delle più viste sì e una delle più apprezzate, ovvero 24. Ora, se siete giovani non ve ne faccio una colpa, andate credo stia su... Credo sia su Amazon Prime o su Disney Plus, non ricordo. In una delle due piattaforme c'è tutta la serie e recuperatela perché vale molto la pena. Da un punto di vista tecnico consiglio fortemente. Se invece siete anzianotti un po' come me e siete nostalgici di questa fantastica serie di Kizer Sutherland spero di averlo pronunciato bene perché ho dovuto cercarlo come si pronuncia perché è un nome... Sapete quei nomi che fate fatica a ricordare come si pronunciano? Kiefer Sutherland. Perfetto, lui è un attore fantastico che ha interpretato nel corso degli anni Jack Bauer, un agente del, di una fantomatica agenzia antiterrorismo statunitense, noto per i suoi modi poco gentili. È una serie, dicevo, molto bella che è, è durata dal 2001 al 2010 e poi ha avuto un, una piccola miniserie nel 2014 con solo 12 episodi. E poi niente, è finita. E qual è la notizia? La notizia è che da più parti, da, sì, da, più, parti, da più fonti, circola la voce che vorrebbe che eh, presto Kiefer Sutherland potrebbe rivestire i panni di Jack Bauer e tornare a, a diciamo, in una nuova uh, stagione di uh, 24 24. Qual è la caratteristica che rende e che ha reso questa serie televisiva molto bella nel corso de degli anni? È che è stata la prima serie televisiva ad essere, a raccontare i fatti in tempo reale. Cosa vuol dire? Vuol dire che un episodio di 24 eh, dura all'incirca un'ora, considerando anche le pause pubblicitarie, e nel, nel, nel racconto che si fa in questa serie il tempo passa esattamente come come per noi quindi un'ora di 24 nella, nel film, nella serie televisiva, equivale ad un episodio le serie erano composte da 24 episodi e quindi ogni stagione raccontava una giornata, 24 appunto di questa agenzia antiterrorismo che si chiamava CTU Dico si chiamava perché poi non voglio fare spoiler se volete vedervela ma eh, questa agenzia ha avuto vicende un po', un po', un po così, un po' complicate ecco. eh, tra l'altro molto ben girata molto ben eh, scritta e tra l'altro è difficile no? se ci pensate un attimino eh, creare una serie completamente in tempo reale perché due minuti della serie corrispondono effettivamente a due minuti di voi spettatori che state guardando eh, anche le conversazioni telefoniche i fatti che accadono tutto deve più o meno avere un senso e deve poter reggere devo dire che eh, 24 nel corso di 9 stagioni complessivamente 194 episodi nelle prime 8 stagioni più 12 dell'ultima stagione Uh, ha retto abbastanza bene la difficoltà di portare avanti un racconto che voi capite bene che per 200 e passa episodi potrebbe, potrebbe uh, diventare noioso e ripetitivo beh a parere di chi vi parla in realtà 24 è una serie veramente molto ben scritta dicevo perché stiamo parlando perché rumors, uh, voci di corridoio uh, vorrebbero uh, più persone interessate a riprendere in mano la narrazione lo ha detto il presidente della fox a fine 2021 nel settembre 2021 che eh, potrebbero essere in corso che comunque l'idea di portare in vita 24 non sarebbe una cattiva idea lo ha ribadito anche il produttore esecutivo della serie nonché autore eh, nel, sempre nel 2021 e lo ha ribadito anche Sutherland. Sutherland in realtà non ha detto che si farà, ha detto che gli piacerebbe veramente tanto, ha detto che il personaggio di Jack Bauer è uno dei migliori personaggi che lui abbia mai interpretato e che comunque la storia è rimasta effettivamente in sospeso, è rimasta aperta, quindi eh, c'è margine per poter andare avanti ancora con un'altra serie di questa stupenda di questo stupendo show americano degli inizi anni 2000 tra l'altro se mi permettete prima di chiudere uno show che ha un po' anticipato i tempi eh, perché lo dico per quelli che non l'avessero mai visto in 24 si eh, vede già Jack Bauer, quindi questo agente eh, dell'antiterrorismo americano nel 2001-2002 girare con un cellulare con la mappa dei posti che deve visitare, no? una sorta di precursore di eh, Google Map. Era il 2001-2002, Google Map non c'era ancora e già in questo fantastico telefilm si, vedeva, si vedevano molti personaggi utilizzare il cellulare per orientarsi, per avere informazioni, eh, ricordo per i più giovani che nel 2001, 2002, 2003, 2004 fino al 2010 potrei quasi dire il cellulare era semplicemente usato per ricevere e fare telefonate si potevano mandare messaggini sms ma poco poco altro quindi il fatto che una serie televisiva già all'epoca in qualche modo mostrasse come con un cellulare all'epoca lo chiamavano un palmare si potesse fare veramente di tutto ecco se mi permettete era un po' un precursore dei tempi, una serie precorritrice percor, dei tempi, ecco mi sto incartando, buongiorno, buongiorno pure a voi, eh, va bene di questo abbiamo parlato quest'oggi, buon martedì termina qui questa rubrica, non voglio rubarvi altro tempo, grazie per avermi seguito anche quest'oggi, siete tantissimi io vi ringrazio per il coloro che si stanno registrando a questo canale youtube per voi come dico sempre un click sul tastino registra è questione di un mezzo secondo per me invece è molto utile per far crescere questo canale quindi grazie commentate perché più commentate ve lo dico senza troppi giri di parole più questi video possono essere visti anche da altre persone mettete un like condividete fate, fate, fate girare insomma se siete, se siete ecco è mattina non riesco nemmeno a parlare bene. Se siete videomaker e siete interessati a video tutorial di montaggio video, di grafica animata, After Effects e cose del genere, stringete i denti perché sto preparando i corsi nuovi corsi accelerati di Premiere Pro non 80 lezioni ma molte meno lezioni più sintetiche per imparare ad utilizzare questo fantastico software stessa cosa per After Effects e in futuro ho intenzione di farlo anche per Photoshop e audition, molti mi chiedono audition e anche un bel corso di musica per poter fare in modo che tutto questo diventi realtà ho bisogno però del vostro aiuto eh, vi chiedo se potete ovviamente se ne avete la possibilità di registrarvi e di abbonarvi anche a questo canale youtube registrarvi è registrarsi è completamente gratuito abbonarsi richiede un piccolo contributo di 3 euro al mese poco meno di 3 caffè al mese che mi offrite anche qui, magari per voi tre caffè al mese possono non essere una grandissima spesa, per me però i vostri caffè mi aiutano a portare avanti questo progetto. Quindi nel caso decidiate di registrarvi, grazie in anticipo. A domani, buona giornata, forza!